Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Eccoci ancora con voi a disturbare le vostre vacanze estive, quindi questi video potete seguirli di sera, che diciamo aiutano anche il sonno, quando è fresco, in montagna o al mare, non vi rovinate la giornata a guardare il nostro video. Però se vi dovesse piacere e vi iscrivete, siamo immensamente contenti, a proposito della camicia havaiana e se volete far girare il nostro link ancora meglio e se mettete il like siamo al top. Dobbiamo finire il capitolo 15 di Genesi, però adesso assumo un atteggiamento serioso, devo dirvi che è uno dei capitoli credo più importanti per la mistica, che non è una parolaccia, è una grande virtù che attraverso il dono dello Spirito Santo Dio ha dato alla sua chiesa e potremo vedere il grande, il grande aiuto che ha dato come fondamento per la mistica cristiana, quella meravigliosa relazione che avete con Dio e se non l'avete la potrete avere quando volete, l'importante è credere nel nome del benedetto in eterno che è il Cristo e quindi questa esperienza che Abramo fa è di fatto un'esperienza comune a tutti i figli di Dio. Però almeno qui abbiamo un fondamento biblico molto interessante da poter seguire, studiare, approfondire e soprattutto credere. Ci eravamo lasciati al versetto 7, cioè dovevamo iniziare a intraprendere il versetto 7. Allora la prima cosa che vi dico prima di iniziare a leggere e a fare una sommaria traduzione, una sovrapposizione teologica, tipologica di ciò che stiamo dicendo è questo. Guardate che dietro questo capitolo 15, che è storicamente ovviamente avvenuto ai tempi di Avram Avinu, di fatto è stato sovrapposto, sovrapponibile, ri, diciamo rieditato, riscritto, riveduto, dopo l'esperienza dell'Egitto, dopo l'esperienza di Moshe Rabbeinu, fino a Esdra, il Sofer e il Koen, quindi dopo quasi 1500 anni di rilettura, perché è un testo fondamentale. Ve lo dico perché sono più tematiche legate All'esperienza di Mosè, anche in chiave profetiche, non solo, che ad Abramo già anche il modo di periodare in ebraico già si capisce anche bene in italiano, ma in ebraico è, è evidente. Vajomer elai, Ani Hashem ashero, zeti, dice, eh, qua dice Meur kasdim". questo è inizio della frase. È una, è una frase che Dio, il tetagramma, dice sempre a, Mo, a Mosè: A Mosè cosa diceva? Dice Asherozeti mitzraim, dalla terra di Mitzrayim, cioè dell'Egitto, dice dalla terra dei Cush, no? dei, dei Caldei, la terra delle Haaretz, dice Azot, per darti questa terra in tua eredità, e poi eh, disse Abra comincia un dialogo io sono il Dio che ti ha tratto da là ma dice la stessa frase a Mosè io sono il Dio che ti ha tratto che vi ha tratto da per, fare, per farvi il mio popolo eccetera. quindi già da questo incipit capiamo che dietro riecheggia tutta l'epopea l'epopea d'Egitto l'epopea sinaitica l'epopea di Moshe Rabbea. inizia un dialogo un dialogo che arriverà poi all'Unione Mistica dalla Tarde Ma la vedremo dopo Tardemà è quello, quella, quella cosa, quell'assopimento, la stessa cosa che ebbe Adamo, Adamo, quando scese il sonno su di lui, gli tolse la costa, la tessa Tardemà, che scese il suo, su Yeshua, su Gesù. C'è poi, poi, dice, eh, Vaiomar, e disse, Adonai Hashem, cioè Adonai, scritto proprio Adonai, poi dopo Tetagramma, ci sarebbe Signore Tetagramma, despota tetragramma ecco cameda chi a ricenna da cosa io conoscerò in maniera forte quindi una conoscenza proprio reale che erediterò essa e qui dio gli dice di fare il telegramma gli dice di fare un patto che noi definiremo notarile dice Prendi a me una giovenca, tre capre, tre arieti è un piccione, no? Poi piccione, diciamo, non è proprio... Sì, un piccione, non una colomba, perché colomba è Ionà. Qui il termine, qui il termine è gozal. Gozal, sì, un piccione. Prendi un piccione. e Poi tralasciamo la parte della, della, della sciechettatura che è un po' cruda. Dice... Fece a mezzo delle mezzene, noi potremmo dire, no? Eh, gli è battere proprio fare la mezzena, o tam, batavach, ecco, quindi nel mezzo, e pose eh, uno di fronte all'altro. Perché? Perché i riti eh, tra due patriarchi erano tagliamo un animale in due, metà io metà te, che solo insieme possono essere uniti e uno corrisponde all'altro, ecco, è un rito, in mezzo ci passerà poi il fuoco, eh? infatti si chiama keret, cioè il sancire è una berit, è un'alleanza, vuol dire tagliare, però in ebraico noi ehm, diciamo sancire, in ebraico è proprio keret, vuol dire proprio tagliare, tagliare in mezzo, ma non per così, ma per così, in maniera longitudinale. Poi Qui c'è di nuovo il riferimento all'Egitto, è eh, un riferimento piuttosto crudo, perché nel versetto eh, 10, anzi il versetto 11, il versetto 10 l'abbiamo saltato perché è molto crudo, il versetto 11 dice, Vayared Ayat, di per sé sarebbe irrapace. Perché è impressionante? Perché nelle vostre traduzioni... Trovate giustamente il fatto che Vai Vajashevotam Abram scacciò loro Abramo, ma qui parla di un animale, un rapace. E qual è il rapace che nella mitologia, così creò problemi ai figli di Israele, nella mitologia egizia? E dico egizia perché l'incipit sono le stesse frasi che. Eh, Hashem eh, dirà poi a, a, a Moshe ex parte dei vengono dette anche in questo momento come allora era in questo momento come l'allora di adesso era quel momento e quel momento è l'adesso di allora eh? in questo discorso ex parte dei chi è questo rapace? Horus solo che non può dire otto dice otam, perché se dice otto e quindi concorda con, con il soggetto che è il rapace Dà enfasi a questa divinità. Allora dice Otam per far capire che c'erano altri uccelli che giravano. Però il soggetto è singolare. Il rapace sulle carcasse volava. Dice Pegarim, ala Pegarim, sopra le carcasse, Otam Abram. Altro riferimento, l'abbiamo visto all'Egitto. E poi, di nuovo, E quando il sole... Andò, andò giù. E voi sapete l'importanza, già ai tempi di Akhenaton, del Dio unico, del Dio sole, questo sole che andò, Tardemà, che è uguale a Genesi 2,21. La tarde, ve l'ho detto prima, al l'Avraham, mm. ve inè, ecco. E cadde su Abramo, questa Tardemà, questo sonno mistico, questa, questa, questa unione mistica, importantissima, l'abbiamo visto con Abramo la vediamo con Abramo, l'abbiamo vista con Adamo, la vedremo con Gesù. Questo, Naflak proprio cadere dopo aver avuto questo contatto soprannaturale, mentre la divinità del sole scende. Ed ecco, terrore, dice, e ma, ve Hasha e la tenebra, Gadol, in questo caso Gdol al femminile, Nafala live, cade su di lui. Quindi non solo il torpore, ma anche la notte, la tenebra. Grande, grande. La stessa cosa che disse Adamo, ma è la stessa cosa che disse anche Cristo. E disse, ovviamente, soggetto il soggetto sottinteso, il tetagramma, le Avram. E qui c'è la profezia, di nuovo legata con l'Egitto, già terzo, il terzo riferimento all'Egitto, perché dice, yadoa Tade, che vuol dire, certo, conoscere conoscerai. Chi guerre, dice, chi guerre, perché è forestiero, iè Dice «sarà la tua stirpe» Dice «nella terra» baharez lola lólaem» nella, ne, nella terra Che non è una loro terra Nella terra che non è loro «lólaem» che non è a loro Ecco, il verbo ce l'ho aggiunto io E poi c'è Il fatto di essere servitori E dice «veebbe dum» «e serviranno loro» Ma loro chi? I o le divinità o tutte e due insieme e, e umilieranno loro per 400 anni. Quindi una, una profezia questa del, del versetto 13 che rimanda direttamente all'Egitto. Anzi, sembra quasi che quegli anni che passeranno, ve lo pronunci, in Egitto serviranno per spodestare niente popodimeo che la morreo. E voi sapete la parentela che c'è nelle toledote tra gli amorrei e gli ebrei, no? questi fratelli che hanno tradito di fatto in maniera clamorosa, andate alle puntate precedenti, dice, agoi asher dan anohi ber, ber, dice, eh, Birkush Gadol. E anche dopo che la nazione che serviranno, io lo giudicherò, e dopo quello gli usciranno, questo, gli Ezeu, usciranno per, per un bene più grande. E poi c'è la profezia della sua morte, e dice, eh, e anche tu andrai i tuoi padri in pace, sarai sepolto nell'anzianità, nella buona vecchiaia. E di nuovo la profezia. Vedor revi e la quarta generazione, Yeshuvu, torneranno, e in, qui, perché? Perché? Adesso dà la motivazione, chi lo shalem avon, ha finché non sarà colma la colpa degli emorrei, degli amorrei, fino qui, ad en, fino a qui, versetto 17, e di nuovo, Vahia e mentre il sole andò, e qui di nuovo si parla dell'oscurità, ma in maniera ancora più mefitica, quasi personificata, perché dice: Va'alatah, e l'oscurità fu Aya, e inne, ed ecco il rito del Tannur, il Tannur, il Tannur che è questo recipiente pieno di fuoco che passerà attraverso le mezzene, di qua di là. Per sancire un rito notarile che Dio offre su questi patti unilaterali, che Dio rivela in una, in una unione mistica forte con Avram Avino, il Tannur. Il Tannur dice: Ashan, Leafid Esh, Asher Avar, ben, che passò questo fuoco della fornace, passò tra, dice. I Gesarim, e tra questi pezzi. E e in quel giorno, il giorno del rito del Tarnur, guardate che questo rito del Tarnur nella tradizione ebraica, questa Tardemà, questa Berit con Abraham, viene ricordata il giorno di Pentecoste. Ecco perché poi tutte le comunità ebraiche, la nazione ebraica, quando riceve la Torah di Pentecoste, no? ma anche le comunità che verranno a Qumran, le comunità enochite, le comunità dei terapeuti, facevano sempre ogni anno, di nuovo, per quest'unione mistica importante, rinnovavano il patto con Dio, perché questo faceva parte, no? e nella, nel calendario ebraico, eh, questo, questo, questo rito con Abra, cade nel giorno di, di, di Shavuot. Shavuot. Keret tagliò, quindi noi possiamo trovare, stipulò, ma tagliò, perché abbiamo visto queste mezzene, dice, tagliò Hashem ed Avram, berit le mor, questa alleanza, dicendo, alla tua stirpe darò la terra, questa, dal fiume fino all'Egitto, fino, dice a Near Perat, fino all'Eufrate. Qui c'è già l'idea del regno di Davide e, ancora di più, di Salomone. Quindi vedete che questa lettura post eventum, ricordata per un fatto profetico, frutto, e siamo ancora in piena ma di questa unione mistica, di questo torpore, di questa unione mistica tra Hashem e Avram Avin. E poi ti darò dove abitano il Kenite, il Kenesite e il Kedomite, l'Itteo il Perisseo, poi anche i Re Faim, che sono questi guaritori, questo popolo strano, no? che farà così paura ai 12, meglio ai 10 dei dodici esploratori, sempre all'uscita dall'Egitto in Erez dopo per entrare in Erez Kena poi dice l'amoreo, il cananeo, il gergeseo il geboseo, ecco e finisce così infatti poi il capitolo 16 di fatto siamo già poi prospicenti alla parasha di Sara e comincia diciamo, tutta l'avventura della discendenza della stirpe quella secondo natura di Ismael e quella secondo la promessa secondo Isaac vi saluto e vi ringrazio penso che le basi siano state poste, perché abbiamo parlato dell'Alleanza, abbiamo parlato del discorso dell'Egitto, abbiamo parlato delle divinità d'Egitto, abbiamo parlato appunto di questa unione mistica della Tarde Macchia, che credo sia importante, della motivazione dei, 4, dei più, dei 400 anni di cattività, insomma, abbiamo messo, credo, Genesi, e poi questa è cioè, la motivazione per la quale studiamo Genesi, perché le basi sono qua, e non lo dico io, lo dice Gesù, quando risorge nell'ultimo capitolo del Vangelo, nel Vangelo di Luca a loro tutto ciò che riguardava lui partendo da Torah, Nevin e dice i salmi, che era il primo libro dei Ketubim. Vi saluto e vi ringrazio, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche e fate circolare a chi pensate possa interessare ai vostri amici, i vostri fratelli, questo tipo di eh, canale eh, didattico e con la speranza di crescere insieme, di crescere insieme per la gloria del Signore nostro Dio e della sua santa parola. Ciao e alla prossima.